Ciao bambini, eccoci a un nuovo appuntamento con il corsivo. Oggi impareremo la lettera Q. La lettera Q è una lettera tonda, scende nella riga in basso come la G, ma ha la schiena dritta. Voi siete molto esperti della lettera Q e quindi saprete che non si scrive mai senza la U. Bravissimi! Quindi la scriveremo sempre insieme. Q. Comincio con una lettera tonda, quindi onda, giro, e poi scendo dritta. A questo punto è una delle pochissime lettere che mi chiede di staccare. Stacco la matita, parto con una manina lunga, la famosa manina della Q, e disegno la U. Faccio vedere di nuovo. Onda, giro intero, scendo, stacco... Braccino lungo e disegno la U. Q. Lo facciamo di nuovo. Giro, giù, stacco. U con la mano lunga. Giro, scendo e tocco. Stacco e la U con la mano lunga. Ancora Q e la sua amica U. Ancora una volta. Q e la sua amica U. Adesso scriveremo q e le vocali. Quindi, q A. Qua. Q. E. Què? Q. I. Qui. Q. O. Q e ovviamente Q. L'abbiamo scritto prima. Ora potete allenarvi in queste ultime due colonne con la vocale che preferite. Proviamo a scrivere una breve frase. I quadri alle pareti. I ditino per tenere lo spazio su su bene a d vi ricordate salgo scendo bello dritto r, r i i quadri ai ditino per tenere lo spazio pareti p giù risalgo a R, r E, T, I, drattino, puntino. Andiamo a vedere anche la lettera S di serpente. La lettera S sta tutta dentro la riga di scrittura. Salgo, scendo e faccio l'attacco. Ha la forma quasi di una goccia o di una meringa. Quindi salgo, scendo verso destra, piccolo ricciolino e su per attaccare. Salgo, scendo ricciolo e su. Salgo, ricciolo e su. Salgo, ricciolo e su. Salgo, ricciolo e su. Salgo, ricciolo e su. Continuate voi. In questa riga continuerete voi ancora per un pochino e proviamo ad unire la S alle vocali. S, ricciolo, salgo, sa. S, ricciolo, salgo e se. S salgo, ricciolo, non stacco, eh? i sì, salgo, ricciolo, torno su nell'onda, so, s, ricciolo, su, ed ecco anche su, sa, se, si, so, su. Proviamo a scrivere la parola suono. Tengo fermo il quaderno con la mano libera. Quindi salgo. Ricciolo, U, O, N con due zampette, di nuovo la O. Rifacciamo vedere, salgo, ricciolo, senza staccare, U, su bene nell'onda, giro intero, N, due zampine, O con la manina in alto. Riuscirete a scriverlo altre due volte. Scriviamo adesso, beh, se c'è il suono, musica. M, tre zampine. U, Z, salgo, ricciolo, non stacco, faccio la I. C, A. Riusciamo a scriverlo ancora due volte nella terza e nella quinta colonna. Rivediamo insieme come si fa. M U Su Ricciolo, non stacco I C A Puntino. L'ultima parola di oggi è Spesa Salgo Ricciolo Su Scendo a toccare, risalgo, coda e su, ricciolo, onda e così per fare la. Rifacciamo, s, su, scendo, risalgo e ricciolo su nell'onda, Ancora una volta insieme, l'ultima la farete da soli. S, P, E, Z, A. Spesa. L'ultima la farete voi. Buon lavoro e alla prossima!